Come funzionano le costellazioni online? È molto semplice. Il consiglio è quello di utilizzare un computer o un tablet. Riceverai un link per accedere a un sito che si chiama Jitsi, dove non avrai bisogno di installare nessun programma, ma potrai accedere al meeting online. Il secondo link ti porterà a un tempio virtuale in cui, una volta individuato il tuo segnalino, lo potrai spostare nello spazio come se fosse una costellazione in un ambiente reale. Durante il lavoro, potranno esserci interazioni con gli altri rappresentanti che compongono il gruppo della costellazione. Grazie per l'ascolto.